ciao a tutti è un piacere essere qui con voi per chi non mi conosce il mio nome è rossella pani oggi faremo la lettura angelica valida per una settimana a partire dal 1 agosto all'8 agosto 2022 utilizzeremo tre mazzi di carte e divideremo la lettura in tre gruppi gruppo a gruppo b e gruppo c quindi vi chiedo gentilmente prima mentre faccio la preghiera di protezione di chiedere ai vostri angeli alle vostre guide all'arcangelo michele dimostrarvi qual è il gruppo più adatto per voi per questa lettura di questa settimana quindi qual è il messaggio più giusto per voi a b o c se vi vengono suggeriti due gruppi significa che la lettura eh, è valida eh, non solo nel gruppo a potrebbe essere anche il gruppo a e il gruppo c oppure il gruppo b e il gruppo c va bene eh, quindi iniziamo facciamo una preghiera di protezione all'arcangelo michele in la divina presenza di dio dea onnipotente padre e madre i miei angeli custodi il mio sé superiore gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono nelle letture angeliche invoco te arcangelo michele invoco il maestro gesù maria regina celeste e tutti gli angeli della coscienza micaelica. e vi chiedo con amore vero puro e sincero di purificare le nostre energie le nostre intenzioni parole e le azioni, di aiutarci a liberarci dall'ego, dal giudizio, dalla competizione, dalla paura, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, della verità, della saggezza e dell'integrità. Arcangelo Michele, ti chiedo di creare uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente. Padre e madre, chiedo massima protezione, guida e assistenza. Grazie, caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, grazie a tutti gli angeli e a tutti gli esseri di luce e di amore puro che stanno partecipando in questa lettura angelica. Ok, iniziamo. Gruppo A: Intuizione. Ci sono delle energie molto forti questa settimana, ok? Gruppo B, aspettate che qua sta uscendo la carta. Coraggio. Gruppo C, forza. Interessante. Vediamo un po' le carte di Denis Lim Getway. Getway portale significa sono molto interessanti per il passaggio ok sono cadute due carte apriti all'amore e lascia andare gruppo a vediamo il gruppo B, eccola qui il flusso. Segui il flusso. Coraggio, segui il flusso. Interessante anche questo gruppo. Vediamo il gruppo C. Guarisci il passato. Bene. Belle queste carte, mi piace questa lettura, è molto diversa da quella che faccio cioè da tutte le letture sono diverse, però questa è molto particolare. Gruppo A, indipendenza, sono le carte delle fatte di Dorin Virtus stampate da My Life in Italia, abbiamo esercizio fisico per il gruppo B, piccoli consigli da parte degli angeli della natura, vediamo un po', eccola qui, lascia che sia ok bene iniziamo la nostra lettura angelica con la prima carta gruppo a intuizione ascolta i sussurri del tuo cuore ascolta la voce del tuo cuore che ti sta dando delle intuizioni molto importanti sulle azioni da intraprendere su uh, su quelle che sono le decisioni che stai prendendo nella tua vita? Va bene, ti sta anche dicendo di eventualmente fare una lettura di carte, fare una lettura angelica, perché ti può aiutare a prendere una decisione in questa particolare situazione. Credi nella tua entità? fregatene di tutto il resto tutto il resto non conta la tua intuizione molto spesso va anche in maniera completamente opposta rispetto a quelli che sono i consigli della maggior parte delle persone o da quello che può essere il, eh, il lamentarsi della mente la mente in molti casi ci mente eh, quindi lasciamo andare eh, ascoltiamo l'anima ascoltiamo cosa ci sta dicendo naturalmente per per fare questo importante che tu ti apra all'amore all'amore l'arcangelo michele ti sta dicendo che il tuo cuore è aperto all'amore il tuo cuore è pronto per ricevere i messaggi il tuo cuore dice la verità ascoltati ascoltalo è molto molto importante in questo momento della tua vita lascia andare il passato lascia andare quello che non serve lascia andare ehm, ripeto eh, i giudizi degli altri va bene eh, perché veramente lasciando andare tutto quello che non serve tu riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi e in molti casi questi obiettivi sono obiettivi di indipendenza, di autonomia, indipendenza che potrebbe essere economica oppure indipendenza che potrebbe essere legata a delle relazioni, ok? Quindi magari sei guidata a cambiare relazione, sei cambiata a cambiare direzione, ok? ascolta il tuo cuore il tuo cuore dice la la verità hai bisogno di libertà hai bisogno di indipendenza di autonomia e questo sta arrivando nella tua vita e è fondamentale perché tu possa eh, recuperare il tuo potere personale e spirituale è fondamentale metterti in gioco eh, perché questo questa è la chiamata della tua anima irradia la tua luce all'esterno è venuto il momento di mostrare al mondo chi tu sei veramente nella tua completezza e nella tua totalità. Bene, iniziamo ora con la lettura eh, B del gruppo B è uscita la carta del coraggio ok in questa situazione è necessario avere coraggio coraggio di agire coraggio di osare coraggio di parlare coraggio di lasciare andare certe situazioni malsane ok tu sei al sicuro la paura è un'illusione in questo momento la paura la devi proprio mh, mettere da parte e eh, eh, agire agire nella direzione dei tuoi sogni eh, sii forte l'Arcangelo Michele con te chiedi l'aiuto al cielo perché eh, un'ondata di energia e di forza di coraggio e di determinazione eh, ti, verranno, mm, ti verranno dati degli aiuti spirituali sì nel flusso ok e, eh, seguilo questo flusso perché questa è la strada giusta quindi vai avanti vai avanti senza paura non fermarti è troppo bellina questa barchetta quasi quasi vada a sola guidata dal flusso dell'universo, segui il flusso dell'universo e tutto si allinea nella tua vita, no? quindi eh, c'è bisogno solo di un attimo di azione, di coraggio, di determinazione, la preghiera è utile in questo senso, chiedi aiuto al cielo perché aiuto ti, lo, gli angeli vogliono aiutarti, va bene in questa situazione? Diciamo che per elevare anche le tue vibrazioni, le tue frequenze, avere più energia vita, gli angeli ti stanno consigliando di fare esercizio fisico vai a fare delle passeggiate nella natura vai a fare una corsetta un po di pesi un po di esercizi in casa hai bisogno un po di scaricare ehm, di scaricare lo stress di scaricare le preoccupazioni e di prenderti cura del tuo corpo per riportarlo in armonia per riportarlo in uno stato di equilibrio ok Bene, vediamo la. Il gruppo C, gruppo C abbiamo parlato di coraggio qua si parla di forza, va bene? È una sfida che tu stai vivendo in questo momento. Ci vuole anche qui coraggio, forza e determinazione perché questo ti renderà più forte. La sfida che stai affrontando ti sta servendo perché tu possa diventare completamente indipendente, autonomo e forte, ok? Riuscirai assolutamente a risolvere questa situazione. Situazione, con l'aiuto di Dio e degli angeli, eh, diciamo che è necessario che tu ti liberi un pochino da rabbia, rancore, dolore e sofferenza, ti stai portando avanti delle emozioni che non ti appartengono più, il passato è ormai passato, non serve più che tu porti lo zainetto sulle spalle: uno zainetto che ti sta pesando, uno zainetto che ti sta impedendo di avanzare, di goderti la vita e di gioire alla vita. Lascia andare. Il passato, la via per andare avanti, per creare nuove relazioni, per creare nuove situazioni, nuove opportunità. La via è quella del perdono. Ok, tutto si manifesterà nel momento giusto, lascia che sia, abbi fiducia che quello che tu stai chiedendo sta arrivando. Ci sono delle tempistiche divine, ne abbiamo parlato tante volte. Non forzare gli eventi, non volere tutto e subito, lascia che sia, lascia che arrivi tutto nel momento più giusto, ok? Bene, la nostra lettura per questa settimana è finita, volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta mi occupo anche di facilitare logo sealing, una modalità potentissima che si avvale del potere della parola per riprogrammare il tuo inconscio per eliminare i blocchi le paure i sistemi di credenze negativi tutto ciò che ti sta impedendo di essere libera tutto ciò che ti sta impedendo di essere nel tuo pieno potere ragazzi non è uno scherzo logossiline è veramente una modalità incredibile eh, sto avendo dei risultati straordinari con, con le clienti le persone non credono all'inizio si fidano di me poi però si rendono conto del potere di questo tecnica e poi non la mollano più perché veramente è in grado di cambiare completamente la tua percezione della realtà volevo informarvi che la prossima classe del percorso di coaching per i di due mesi per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 31 di agosto ragazzi massimo 10 posti disponibili ce ne sono ancora 7 però Voglio dire, eh, si stanno, la classe si sta formando molto velocemente. Quindi, per qualsiasi informazione, eh, chiamami al 340 950 0840. Eh, se invece sei interessato a vivere l'esperienza dal vivo, eh, ci sarà un seminario di due giorni per imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce sabato 29 ottobre domenica 30 ottobre se invece vuoi fare il percorso completo saranno quattro giorni dal 29 ottobre al primo novembre 2022 c'è una locandina qui sotto puoi cliccare ci sono tutte le informazioni e per maggiori informazioni non esitare a contattarmi per chi invece vuole imparare a connettersi con gli angeli ci sarà disponibile eh, la possibilità di fare eh, il, co il corso online scaricabile oppure un coaching one to one direttamente con me per i seminari dal vivo di connessione angelica se ne parlerà l'anno prossimo Bene, io vi saluto, un bacione a tutti, a presto. Ciao ragazzi, ciao ragazze.